Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco 007 e oggi ho comprato un nuovo paio di occhiali, quindi adesso ci vedo anche senza gamepad. Yeah, yeah ora è conveniente usare Todd giallo! Ah, oh, oppure il up. Ovviamente! Chi te l'ha fatto guadagnare? Hm? Io! Ti sei fregato <ride> la mia eletta, ok? In questa parte dobbiamo iniziare il mondo 6. Togliti dalla telecamera che poi me la, la, la. E chi te la tocca, ah. Aspetta, ti devo usare, vieni qui! Ancora perdi Guarda che io ti ammazzo! Ti ammazzo se, se prendi Vieni qui. Ma devo fare come il mondo 4, ti rubo la scena. <ride> <ride> Nelle.. perché. Qua stanno qualcosa che tutti ricorderanno. Ti ricordi quando nel mondo 4 ti buttavo sempre oh. giù? Vieni qua. In quel livello ho preso tutte le mie testelle. Stai attento, eh? Non vorrei mica prendere quell'elica. Scusa. Uh. Oddio, è molto meglio usare questo perché è stato fa schifo quando stai così ah uh -huh. tutto fa schifo quando stai così anche camminare. l'elica no l'elica è più utile attenzione a non perdere l'elica che ci sarà utilissimo per l'ultima volta che stai riscontrando quindi ricordatevi non perdete l'elica no perfetto io non riesco a fare così no, no, no. Non sono riuscito però Meno male che hai lanciato quell'ultimo proiettile Proiettile? Uh, in effetti lo sai che nei giochi di Mario i produttori cercano di, di mettere meno Meno cose ti, Che assomigliano a pistole e cose del genere Infatti il in Mario più Rabbids Kingdom Battle Le... Le cose sono Attento perché siamo andati sopra che stava la palla spinata palacunina perché io ti ho detto che ci serve cerca di tenerlo e lui che fa? La prima cosa che decide di fare è andare su una pallacunina, prendere il suo paura. Per nulla ha guadagnato, visto che. Visto che guarda adesso cosa dobbiamo fare? Devi arrivare lassù. Forza. Oh, finalmente. Cioè vedete che razza di cose dobbiamo fare, se vuoi... Cos'è il telecomando con per... Taroccano? No cosa fai? Spreco un coso, aspetta. Sei pronto? Prendi tutto. Perché? Ci danno una moneta? No, perché sono soldi. Ah ok. Dicevo... No. Oh mio dio, cosa ho fatto? Hai fatto uno schifo. No, no. Sei pronto o muovi? No, mi serve a me la vita. Però a te serve di più per vedere Mario Mundo. Sembra questa storia di Mario Mundo, smetti di pensarci. Oh dai, lo tanto lo vedremo un po' di vita un giorno. Magari nel prossimo video che abbiamo già fatto, perché sì, non è vero. Vi stavo trollando questo scritti, scritti. Io... Sì! Io che siete tipo sei e uno di loro è mia madre e uno è lui. Non morire grazie, resta lì. Come cacchio faccio fermo. così? No, no. Come fai a morire? Facendo queste cretinate. Stai fermo mi lì. Pallottolo pallotto Io le colleziono a casa. Sì, le collezioni nella testa. <ride> sì, quelli che mi spari tu prima di ogni video. Ecco, la vedi l'ultima? Sì. Vai a uccidere il tizio. O se non ci dà un Hai visto? Ti fatto pure guadagnare una vita Wow Grazie oh, Mario Non usare più quel, quel torno di voce con me capito? Scusa ma abbiamo perso una No Sì via! Ah, ah, Muoviti, andiamo fuori. dietro. Tagliamo no. allora, allora, allora, quando, quando ritroviamo la moneta. Ok, mi sa che ecco, abbiamo trovato la moneta stella, era. dove praticamente siamo usciti dal tubo un po' più indietro. Ecco come potete vedere. E adesso ci rivediamo alla fine del livello. Ok, siamo tornati alla fine del video, o del livello, qualcosa del genere. E lui è morto come di consueto. Che cosa vuol dire consueto? Come al solito. Dai, mm. mi devi prendere! Perfetto! vieni fare... mi, una... mi ricordo che una volta. Vai! Devi saltare! Nell'ultimo video! Oh, un attimo, dobbiamo ancora prendere la terza! Eh, la terza è là sopra! Vai, prova a saltare, vedi se c'è qualcosa! Aspetta, eh! Perfetto! Io non, non mi ricordo bene come si fa questo in un giocatore singolo, però comunque bisognerebbe farla con l'edita. Quindi adesso vieni qui, ti uso come, come lancio lanciatore. Ti lancio come manciato. di qua, se no non ti riesco a lanciare... Vedete che sta già durando i 10 minuti anche se metà del video è tagliato. Uh, Salta sopra. Ok. No. Perfetto. Let's go! Perfetto, lui doveva per forza saltare, se no non si sentiva soddisfatto. <ride> Risata incognita. si è entrato un ospite indesiderato. No, sto scherzando. Vabbè. Adesso, desiderato dire. livello verde o livello nero? Vediamo quale è il due non... <ride> Guarda, e non essere razzista con i livelli? Via via via! Vabbè, scherzo, S ok. Prendiamo un bel fungo per, per caricarci gli steroidi. <ride> Mario, quando prende il fungo, si carica gli steroidi. <ride> Diventa, diventa... potentissimo, macho ok, sto bello lo detesto diventa King Dedede de de. buff King Dedede de de. no, quello là... eh sì, buff, di... buff King Dedede de de. che vuol dire buff? potenzialo... gonfio, qualcosa che genere <ride> gonfio di sterolini Big Dedede de. uh, Muori, schifo allora, vediamo poco... poco... oh molta morte mio mio mio mio mio mm. congelati Perché non uh, congelati? wow Perfetto allora Una moneta stella di questo livello se non sbaglio Si nasconde in questi tappi roulando Quindi siamo attenti alle scie di monete Ok meglio no. Coin coins Perfetto, allora, qui c'è una moneta stella che si prende così Vi faccio vedere esattamente come si fa a prendere Levati Perfetto, suicidate adesso no. no, no, no Cosa? Tornati, Dai, dai dai dai. Mio, mio, mio Perfetto No, oh. no, no Muori tu, eh Grazie mille, Todd Devi prenderti semplicemente un coso allora grazie ma... qui c'è una vita quindi io la vog... gradirei levati grazie ti devi levarti perfetto adesso sono soddisfatti soddisfatti o rimborsati Rimborsati si vedi grazie ah! Allora, vediamo un po'. Ah, mi sa che no. questa moneta stella. Oddio, che cosa è successo? <ride> mi sono spiacicata a mezz'aria. Uh, stella. Sei diventato King Dedede de de da P. Perfetto, adesso noi salteremo la moneta stella perché. Perché, tipo, siamo potentissimi con le superstelle. Quindi. Abbiamo saltato la moneta stella. L'ultima. Aspetta! Perché? Sì. Perché adesso ci torniamo, tanto prendila. <ride> Stalso. Guarda, Grazie. se non ci posso io. Perfetto, adesso torniamo indietro e vediamo un po' più. Qui non c'è niente. Eccolo il tubo. L'ho visto. Ti ho sgamato, tubo. Tubo schifoso, mostrati a me. Tubo tubo delle mie gambe. <ride> um, non capisci un tubo tu queste cose, vai via. Mi sarebbe sapere. una cosa un po' brutta da dire. Non capisci un tubo. Coin coin. Smettila di sparare no, soldi! Smettila di sparare soldi. Allora, vuoi mostrarti a noi o, o, o supremo tubo di. Ecco. Mie gambe. Ho visto, ho visto, basta pregarlo. E poi un Todd muore. Stava morendo. Se non fossi entrato nel tubo saresti morto. Non premere il pulsante. E perché no? Bastava che facevamo così. Perché noi siamo uomini e spacchiamo le ruote. Tu no, dice. Certo. <ride> Sto scherzando. Io sono un fungo e spacchiamo le ruote. Appunto, tu non sei un uomo. Sei un fungo <ride> che stava facendo un tuffo nell'acqua. <ride> Perfetto, adesso possiamo speedrunnare il resto del livello perché a noi non ce ne importa. C'è chi se ne no no Via via via fuga, fuga. Qui non c'è niente. Mm. No! Oh, meh. No, no, no, no, no, no. Tanto. Mi hai è... salvato! Tanto le abbiamo prese tutte le monete Dio stelle. benedica questo fungo Marcio. Vieni qua! Non sono Marcio, sono Marco! Vieni eh? eh? no, qua! Ti devo far prendere la vita! Io no, no, io mi sento più. Inutile fungo Marcio! Grazie! Aspetta! <ride> Dio! Perché l'hai fatto? Se fai il pollice in su alla telecamera che non ti vede This way Da way Oh uh, no, sono già le 6 Allora, adesso Andiamo dall'altro lato perché sì Non perché capisci dobbiamo... un tubo di livelli Troppi tubi, ah questo me lo ricordo, sì sì, oddio no, che pizza Sì o no? <ride> ecco, ecco perché lo detestavo Aspetta, vai sopra ah, Ma questo mi sa che è ispirato a un altro livello di... di un super, no. super Mario Bros. DS Sì Me lo ricordo benissimo Dunque, Io perché... adoravo quel livello Io adoravo quel livello Però io, io non adoro questo uh, Anch'io, è stato il mio primo gioco della Nintendo È stato il mio primo gioco di Mario Bravo, così sì. Cioè chi è che, chi è del, chi della nostra età non ha, non ha giocato al New Super Mario Bros? Via fuga, non mi interessa di quello, via via via, da via. Se sei del 2005 e non hai... Io sono del 2004, shesh. Eh vabbè, io hai in dead! se sei del 2004, 2006 e 2005... Uh, di sicuro avrei giocato al mio Super Mario Bros. Wii perché gli andava forte a fare il DS. Il Super Mario ora Bros. è obsoleta. No, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, obsoleta. Che cacchio dici? È una canzone. Scemoide. Ah, giusto, c'è cioè, la moneta. Vala a distrarre da, da soli Ah, ok! Vai a cliccare il pulsante ora! Non hai capito, basta fare così! Ah, io pensavo di dover ritirare l'anella! Lunga tattica sott'acqua! Allora, perché non scivoli? Ah, io qua Grazie! Sì! tu mi hai fatto perdere il power-up figo non sono mi hai fatto perdere il baffo. ma da uccidere tutte con calma tutte immuni al fuoco fuoco al cuoco kirby cuoco di smash kirby starà alla Steam di smash lo smash finale ah qui aspetta bisogna salire lo smash iniziale di kirby Io ti aspetto sì, sopra Non è eh. il video durano 20 ah, Sì, il video sì, è durassato so. Durano sempre molti Perfetto Un po' mezz'ora Addirittura sì. mm -hmm. Ci, sono quelli sono quelli... Che... Ci sono quelli che in 10 minuti li fanno Sì, ma perché tagliano metà del video? Fanno un gioco intero in 3 secondi Perché tagliano tutto Aspetta, bisogna salire qui E Fatì qui c'erano un'altra stella Ma qui personaggi Livelli hai visto come si fa? Un vero uomo sale in questo modo È un vero uomo poi prende la notte a Stella, uccide il tuo compagno e scende Io odio quelli che fanno un play e dicono no, non faccio spoiler De, Cioè, se guardi un play vuol dire che Che uh, vuoi scoprire lì il gioco Vuoi scoprire lì il gioco? per Vuoi scoprire dove? Aspetta, dove vai? Che homo sapiens Oh, salve. Un po' di Mio Dio, pensavo siamo seduti la corrente. Pure io, il computer si è spento. Si è spento? Si è... Vuga, se si fosse spento l'avrei rotto. <ride> Perché stava caricando un video. Oh. Cioè quello Grazie per che... avermi fatto come la trampolina. Vieni qui, ti devo far prendere la vita. Cosa hai fatto? Ti ho presa mezz'aria, ecco che cosa ho fatto. Ti ho pure salvato. Ti ho pure salvato la pianta. Perfetto, livello 6, 6, L'abbiamo completato. Sì, Non dovevi farlo. Ma che cacchio dici? Non dovevi farlo. Bene, adesso abbiamo sbloccato una zona dove puoi farmare infiniti funghi. Cioè questa uh, uh, uh. No, veramente Qua spawnano infiniti palotoli Bill E ce n'è pure un'altra più avanti Che pure è migliore Cioè? Più avanti Guarda. Ma qui il boss è morto Aspetta Ecco, qui, vedi? Ci sono tre cannoni addirittura Vabbè, comunque uh... Sì, perché il nemico del, di questo mondo È il palotolo, palotolo. Bill Ma devo... andiamo a sconfiggere Tanto per perdere no. tempo a casa No okay. Va bene, lo facciamo vedere Eh? Lo facciamo vedere velocemente Ecco qua Evitarvi è anche un pochino difficile però se prendi il ritmo ce la si fa Allora ti faccio vedere un po' come si fa come funzionano questi livelli Se vuoi farmare i funghi in questi livelli qui ti basta avere l'elica e sei a cavallo A meno che non sei scarso a usare di tutto Da web, di tutto da UE <ride> sì, a usare la via Oh, no. oh, no. io ah, dovuto, oh. pre dovuto prendere quel fungo abbiamo ucciso Todd capisci abbiamo mangiato Todd oh. abbiamo oh. mangiato un tuo simile sì, eh. siamo del canino cioè tu sono un canino <ride> io, io seguo il cerchio della vita la sopravvivenza del più magro <ride> ma non è vero quanto del più perfetto funghi e yoshi si sì, spoiler ci sono i yoshi perché eh. Perché non so di... perché, è il per... ora è il peggior nemico di Yoshi è la tanta talpa, per proprio... È diventato così, davvero. In tutti Fucci. i livelli di Super Mario in cui c'è la tanta talpa, c'è Yoshi. No! Mio i frutti! No, mio mio mio! Sei stupido allora! Mio Yoshi! No! <ride> no. Oh, finalmente l'hai ucciso. Ok, perfetto. Così siamo a posto di nuovo. Josh! Josh si chiama! <ride> Lui è il Josh! Tieni te ne sto conservando uno nel caso lo volesse. Grazie. L'ho presa io! Tieni, te ne regalo uno! Non prendere i frutti, ho detto, Miei frutti! <ride> ti ho detto che te ne, ne regali uno! No, di, di fungo è! Tieni, ti conservo le vite! Quindi tu mi hai sprecato un fungo Erika, no? Prendi la tua vita. No, oh, te ne tu serve più a te. È vero. Per, per vedere Mario Nudo. Ah, ok. Io ce l'ho in bocca, nel caso la volessi. La vuoi? No, non la vuoi. La vuoi? La vuoi? La, la vuoi? vuoi? Ok. Aspetta. Ecco qui, cosa volevo, vai. Prendila! È che queste piattaforme sono molto infame mm. addio mi dispiace per il tuo yoshi era così giovane e adesso, adesso sei così morto vai tu? sì tu hai meno yoshi quindi come a riuscire. questa cosa è stata riciclata dal mio super mario boss The... lo odio perché l'ho fatto ho perso lo yoshi e la mia elita era così facile, scusa. Sì, sei Erika, se non hai niente invece devi prendere Paui in questo modo. Mm. No, niente. <ride> non funziona. Questo okay, Mi voglio mi mio mi fare... Yoshi, mio Yoshi, mio Yoshi. Oh, torna qui. Mio Yoshi. <ride> Vabbè, hai preso l'Erika. Rap. Muoviti! Grazie, grazie mille, grazie di cuore. Perché devi fare sempre le cose in opportune, io più. Yeah, abbiamo i colori secondari. Ma vedi che quelli secondari sono tutti. tutti tane che il verde sono quelli secondari. Io Yoshi sono Yoshi! Prendi la cosa! La stella! No, Josh! Vabbè, tanto non l'avremmo potuto portare. Josh! Ma Josh non era quello verde! Joshi! Vabbè, quando. Sono tutti uguali Todd. <ride> Ho detto i Todd, volevo dire i Joshi. <ride> Vabbè, con lei, che è troppo facile. Ma ah, Io volevo fare anche un let's di Mario Bros. Uh Perché il disco non funziona? Io a me manca Io non lo volevo fare. A me fa mancano. Schifo quel gioco. A me mancano cioè, le è bello, però non mi va. A me mancano le ghiande, mi mancano troppe. Sì, le ghiande. A me manca Cat Mario E non intendo quel Cat Mario Cat Mario Non oh, si chiama Cat Mario è How Could You E di New Super Mario Bros World Cat. <ride> New Super Mario Bros World No Sì Da Ue Da La Da la la la Guarda, si muovono pure gli infamotti Pensando no, io dovremmo... c'ho quello taroccato Yeee, yeah, ho preso due vite, spara! Eh, ho visto Ho preso quanto me! Preso! Yeee yeah. ah. Sono più bravo di un non taroccato Ah, così pensi davvero? Ah, dovremmo fare anche una parte extra dove facciamo vedere i video del castello di Peach. E quelli sì che dureranno ore e ore Bene, adesso davvero? concludi Sì, quelli... io per vederli tutti ci ho messo un'ora e faremo il video più lungo di tutta la storia del mondo Non è vero. Al massimo lo divideremo in due parti, perché beh. se vediamo che dura troppo veramente lo dico. Allora. che dovremmo dividerlo? Perché non. se dura troppo c'è cioè, un casino da da, da, da da caricare. o diciamo oh, da, da, da Allora, ti do un suggerimento, non prendere quel blocco, perché ci sono fiori di ghiaccio. E qui l'elica.. È è dammata essenziale e ti no. ricordi nell'ultimo video che eri bloccato? hai ribloccato perché l'hai preso? levati... non fare... ho detto di non fare vabbè l'ho fatto in modo positivo ti ho tirato... ah che cacchio fai? oh guarda! ah io sono andato nemmeno me l'ho sbagliato nemmeno me lo ricordavo che era la mia moglie Perfetto, qui siamo sicuri Vai, speed Speed up Ok, io mi fermo qua Per sicurezza Non so, devi, devi smettere Capito? Ogni singolo centimetro fa. Levati! ti devi levare <ride> Perché sei stupido, Muoviti Scusa Ho sbagliato Che cazzo fai? Non mi uccide Oh! Ma allora sei stupido, eh. nasconditi. Oh. Dobbiamo sprecare un'occasione perché non ti stai fermo! Basta. Non ci perdiamo i punti di togliere. Ok, allora, andiamo a prendere dopo quella. Secondo me alcune persone non prendono il tuo sopra. Ah, tu dici. Tu dici. Dici. Dici. Dici. Eh vabbè, E sì. Perfetto, adesso i tubi, state attenti, dovete... non... Sai che potevi morire? Ah, io pensavo che era quella... Sì, come, come no! Che... No, io pensavo che tipo... Wiki! Wiki! No, wiki no. Levati, devo stare io! No! Sono incastrato! Ah oh, okay. Hai visto? Hai visto che io avevo ragione tu avevi torto, io avevo ragione tu avevi... Oh, mamma mia. Tu avevi ragione io torto. Tu e io... avevi torto e io ragione. No, ma non si può. Io avevo una invece. Oddio, per fortuna. Perfetto. Ma dai! Ah, ah. Eh, <ride> no, aspetta, vai a prendere quel blocco, dai, tolto. Piccolo tolto. Non morire! Che cos'è? Riuscite oh. a seguire. Vai! ora che hai l'immortalità ti puoi muovere anche io <ride> strappando mi sta, mi la sta strappando via tutta la parandola <ride> vai vai vai vai vai bula, bula, vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Ah no, quella è una cosa È Un ah. tipo di uscita! Attento qua, eh, che lui ti può. Lui è difficile. Non è vero. Anche se è morto. Ecco. Adesso sì che è difficile. Vai, vai, vai, vai, vai! Attenzione eh, che mi può stordire come fa E anche come fanno i sumo. Slammer! Sumo slam! No, tu resti lì? morto oh, morto. No, morto no, per finta a dicevere Adesso io troll Stavo scorreggiando è morto Si sì. Io l'ho visto scorreggiare Anche io okay. E eh, non sei l'unico di certo Un secondo ancora si è cambiata l'angolazione Ok, no Va bene bene Quanti livelli sono? è così lungo ma sono tre livelli veramente si sì, lo so vediamo no si sì, pesciuto purtroppo quindi no non... un attimo quindi ho detto scusa l'uscita segreta quale uscita segreta? Qual è uscita segreta? Il... Il, canone. il canone si raggiunge con la grotta ah ok quindi noi ci rivediamo nella prossima parte dove noi faremo altra roba intanto prendiamo questa casa e poi sospendiamo in modo che salva lo stesso più. appena sono atterrato sono entrato ho no, vinto. adesso battaglia dei turni sei pronto Marco? scocca la coppia uh -huh. ho vinto ti ricordi il primo cosa che abbiamo mai fatto? che io prendevo sempre Bowser? si, sì. Marco lo sfigato ah. ma non è vero, tu non mi hai chiamato con so, no, però non lo pensavo Yeah, ho vinto! Browser, non è giusto. Come è fatto? Bowser vuol dire jackpot. No. Certo. E ci stavo andando. No, browser non significa... No, Bowser il... nel senso, in questo gioco Bowser vuol dire jackpot. Ma perché? Eh, ah, è, è giusto. Sì. Comunque abbiamo preso un sacco di oggetti. Sì, sì, sì. La se... abbiamo ah, sempre super stelle. Ma cosa La stella la stavamo per usare l'ultima volta. No, io la stavo sì. per usare. Eh, sì. Ma ti stavo prendendo in giro. Beh, se poi hai preso beh. un fiore. Abbiamo un sacco di oggetti. Tra cui anche le super stelle che non useremo praticamente mai. Sì, sì. perché fanno schifo, cioè le usi. No, no, cioè Durano all'inizio del livello, giusto se vuoi speedrunno all'inizio. E le... ancora peggio il New Super Mario Bros. We... U che dopo ogni battaglia con un nemico ti danno una stella e tu non la usi mai. io ne ho tipo 99. Non mm, mi si può. Quelli, lui, cioè gli oggetti limitati, cioè gli slot. Beh, eh. in Super Mario Su comunque... Ah è vero, stavo dicendo poi, 99 per dire un po'. Vabbè, comunque, uh, intendevo Ma che... Un tipo una... Ssh, Ssh, in mi fai parlare. Intendo che in Super Mario Bros. U le super stelle le usi per prendere i loro bonini. E basta. Ah sì, è vero. Quelle sono buone, in quei casi. Va bene, quindi adesso basta chiacchierare e ci vediamo nella prossima parte. Eh, alla prossima, ciao. Alla prossima, ho detto. Ciao. Ciao.